Allora, vogliamo commentarlo questo video? Io? No, mi sorella. Mi sorprende, mi sorprende lui Dammi il mio Via! Commentate Nice la macchina si comporta in maniera strana cioè eh, non, i parametri che io vedo tramite log multi ecu e tramite anche stegiometrico non mi corrispondono a quello che dovrebbe essere poi in realtà quindi adesso abbiamo portato la macchina in fiat sperando in un aggiornamento centralina che ci riporti al file base eh, per poterci poi lavorare con una mappa fatta bene tutto chiaro no? <ride> Face detection, detieni, no detieni no, mettimi a fuoco baby! Bentornati su Officina del Pilota in questa puntata, vi presento Speedlab, è un'officina meccanica che sta a Viterbo e questi due ragazzi che la, che la vivono eh, hanno questo progetto in mente, una grandissima passione per le autovetture proprio come me e come noi eh, sono tra l'altro giovanissimi, super professionali, capaci e anche molto educati Cioè è una serie di caratteristiche positive che hanno, che io apprezzo molto Infatti trovo giusto eh, presentarveli in questo video Che tra l'altro ha dei contenuti molto molto tecnici Se ti piacciono le elaborazioni delle vetture, se ti piace fare track day Se non sai dove elaborare la tua vettura prima di andare a fare un turno in pista io vi consiglio di andare proprio a trovare speedlab perché ve la mettono a punto e sanno quello di cui eh, parlano e, e, sono, e sono... che cazzo ah! lo so c'è una serie di cose positive in questo video ragazzi vedetevelo perché è veramente una bomba buona visione in questo garage ci sono tante macchine particolari anche la l'abart la che abbiamo portato poco fa in Fiat, insomma, in realtà qui c'è un po', si va un po' nello specifico, nel dettaglio di auto sportive, non è proprio un'officina convenzionale. Abbiamo aperto circa quattro anni fa nel 2016, ci troviamo a Viterbo, via Latino-Latini, zona Villanova. Le ore che facciamo qua dovrebbero essere otto, però non so otto, so qualche cosa di più, perché rimaniamo anche la notte, quasi tutte le notti, eh, per portare avanti i lavori nostri, perché comunque eh, cerchiamo sempre di fare un qualche cosa di diverso dagli altri e eh, di... Poter, diciamo, ecco, accontentare al 100% il cliente in tutte le sue esigenze sia a livello di modifiche che a livello comunque sia di cura della macchina in generale per un 60% abbiamo macchine che entrano qua dentro con un problema o con più problemi gravi che dobbiamo poi andare a risolvere prima di, poter, eh, di poterle o modificare o eh, di poterle rendere utilizzabili su strada e molte altre macchine invece vengono per una preparazione poi, poi iniziale diciamo come per esempio questa qua che abbiamo fatto questa. Questa qua è stato effettuato uno swap? è stato preso il suo vecchio motore, tolto, cambiato da RB25 a RB26, portato a trazione posteriore, tolto quindi tutta la parte anteriore della trazione integrale e successivamente è stato effettuato uno swap a livello elettronico, eh, con elettronico originale RB26 su RB25, senza alcuna aggiunta di materiale esterno come centraline aggiuntive o quant'altro. Io non vedo niente. <ride> Del resto ragazzi uno che si tatua i pistoni, gli ingranaggi sul braccio Che non è proprio tanto normale come cosa cioè, vuol, vuol dire che te hai una certa passione per le, per sì. le macchine sportive Beh sì, per disegnarselo sul corpo così eh. che... Aspetta, aspetta Questo è eh, Beccus alla Romanus Ma... Ma... Ma... mia questo non è uno scherzo eh? no non è uno scherzo è tutta realtà tutto vero eccolo qua motore appena chiuso e siamo pronti a rimontare tutto il resto sia cambio scarico turbina e tutta la parte diciamo esterna al motore e cerchiamo di essere pronti per quest'estate per uh, tutti i vari eventi cercheremo di essere presenti con entrambi le nostre macchine la supra e la skyline di ronardo e i lavori stanno procedendo molto molto bene e sappiate che questi ragazzi lavorano di notte sui loro progetti ecco questo qui in questo caso ora vi racconteremo di questa supra la supra di andrea e cosa stanno facendo e si stanno preparando per time attack anche per i time attack quindi loro di giorno lavorano per le vostre vetture di notte lavorano per le loro Questa è effettivamente un'officina che rispecchia un po' quello che è il pensiero di officina del pilota del mio canale perché qui si lavora con passione per passione, insomma si fanno tanti investimenti solo per realizzare i nostri sogni, i sogni sulle autovetture sportive. Su questa Supra che è stata comprata circa tre anni fa, appena aperto, quindi un investimento molto al buio, eh, fatta molto di impulso e senza pensarci troppo e forse diciamo che è stata uh, una delle migliori scelte che, ab che abbia fatto fino ad ora in, in tema auto. E appena presa la macchina specifico subito non era eh, motore 2gz gte quindi non turbo parliamo di motore aspirato il motore è stato preso è stato usato è stato ottimizzato per circa un anno dopodiché ho deciso eh, di prendere smontare e di revisionare il tutto per aumentare in termini di performance e di affidabilità soprattutto perché è una macchina che tenderò a usare non dico tutti i giorni ma è una macchina che uso molto molto spesso quindi mi serve anche un veicolo che abbia una certa affidabilità. Quindi mm, il motore è stato preso, è stato smontato, è stato rettificato, le canne sono state alesate a 86 e mezzo. E successivamente poi è stata presa e portata eh, in rettifica eh, il monoblocco è stato preso e portato in rettifica il monoblocco eh, da Giannini a Roma dove sono stati effettuati dei lavori interni a livello di passaggi olio quindi eh, sono stati sbloccati i passaggi olio da eh, aspirato a turbo e inseriti gli squirter per l'olio inferiori ehm, all'interno delle canne Allora qua abbiamo Subaru WRX ST anno 2002, ha uno swap eh, e G25, è stato installato un G25, non da noi, a noi la macchina è arrivata già swappata, noi abbiamo praticamente provveduto con una sostituzione dell'intercooler, abbiamo mantenuto sempre il passo corto, Mishimoto, e abbiamo anche installato una pop-off Tial, turbina maggiorata, GTX 35, Garrett bolt-on su doppi cuscinetti ceramici, Intercooler abbiamo mantenuto la stessa posizione che mantiene casa madre che comunque su in prezza continua a posizionare intercooler qui sotto quindi molto vicino al motore nonostante il motore poi scaldi alcuni per i time attack li ho visti che l'hanno montato qui sotto evidentemente per far prendere più aria spieghiamo un attimo perché noi abbiamo scelto di mantenere la posizione originale e, e se effettivamente è una buona cosa noi abbiamo optato per questa soluzione qua, quindi di conseguenza per l'intercooler maggiorato passo corto perché allora in primis comunque con una turbina grossa e con un giro tubi così corto cerchiamo di ridurre al minimo il lag e questa è una cosa molto importante. In secondo piano poi comunque noi abbiamo il Subaru e il Subaru ha la presa sul cofano e voglio dire è convogliato in maniera perfetta sull'intercooler quindi comunque sia in questo modo riusciamo sia a eh, tenerci bene con le temperature e sia anche a non avere quel lag sotto che potremmo avere nel caso di un intercooler frontale a causa di un girotubi molto più lungo, non credi? Sì, sì, giusto. Infatti, come dicevamo, eh, abbiamo mantenuto il girotubi originale in quanto sia per una facilità di installazione che di smontaggio, che di eventuale soluzione di problemi in caso comunque sia di rotture, perdite o quant'altro per quanto riguarda ovviamente la macchina da time attack è totalmente studiata in maniera diversa ossia non ha aria condizionata non ha tanti componenti che comunque sia una macchina stradale ha e mettere un intercooler che eh, sia frontale a parte il, il giro tubi totalmente diverso eh, il rischio maggiore è l'urto con eh, sassi o qualsiasi altra asperità che si possa trovare in quanto questa macchina nasce per un utilizzo prettamente off road e non per un utilizzo utilizzo stradale e ehm, come seconda cosa nonostante il litraggio che può sembrare piccolo e, e molto corto a livello di dimensioni ehm, non ci scordiamo che abbiamo uno spray qua sopra che eh, manda acqua e quindi va a raffreddare comunque sia il tutto anche eh, a macchina ferma comunque sia a velocità ridotte quindi è la miglior soluzione più plug and play e più diciamo facile per un utente medio per il suo utilizzo. Acqua demineralizzata, corretto? Okay. Sì, diciamo per il 99% tutti usano acqua demineralizzata. Sì. C'è un tastino proprio all'interno... Sì diciamo dove sul cruscotto c'è cioè sì, sì. un tastino che, che innesca appunto lo, lo spruzzamento se così si può dire sì esattamente quello. un tasto con scritto water spray e appunto serve proprio a questo che poi ha la stessa funzione che hanno sui tergicristalli solamente viene convogliato sulla parte inferiore quindi su, sull'intercooler ogni quanto bisognerebbe spruzzare l'acqua di per raffreddare mm. l'intercooler ogni qualvolta che la macchina è ferma e ogni qualvolta che va fatta una parte partenza da fermo dove il motore viene sfruttato appieno quindi bisogna compensare il calore del, della macchina ferma e quindi va data un'aggiunta un di acqua su, sull'intercuter. Quindi io ho sbagliato sai perché io stavo facendo un turno a Vallelunga lunga e ogni, ogni tanto, ogni giro, ogni. sì. Vabbè, gli gli davo una no, no, non, non, gli non è che fa male, ci sono addirittura delle elettroniche esterne che hanno delle strategie apposite per spruzzare acqua sull'intercooler a seconda di alcune strategie già impostate o range di giri o comunque sia okay. temperature raggiunte. Quindi non hai propriamente sbagliato su questa cosa, hai fatto bene. Magari dove vedi che il suo di più vai a compensare con l'acqua. Questa qua è la Skyline di Leonardo, ah. ora andiamo a far vedere cosa c'è dentro Namasko ma? <ride> Skyline R33 GTST Spec 1, quindi prima serie del 33 Motore RB25, eh, in questo caso non abbiamo il motore all'interno della macchina Praticamente io sto preparando il monoblocco da drift L'RB25 ha delle fragilità da originale, ovvero pistoni delicati alle pressioni Abbiamo una lubrificazione un po' eh, diciamo, eh, scarsa a alti regimi e eh, abbiamo un po' di problema con il recupero vapori olio per la disposizione dei cilindri, dei 6 cilindri eh, del motore. In questo caso l'impostazione che io sto cercando di dare alla macchina è quella di una macchina da drift però con uno stile stradale Quindi eh, a livello di motore faremo una modifica completa sia di monoblocco interna, pistoni, BL e bronzine e varie modifiche al monoblocco Quindi passaggi olio, pompa, olio, maggiorata e terzo spiato sulla testa per poter far funzionare il tutto eh, nel migliore dei modi Abbiamo già installato l'elettronica esterna e M-Infinity 3 prima che io smontassi il motore e, e poi avremo una componentistica esterna, anche io ho utilizzato turbina, board warner però è un S200, una serie un po' più Piccola. Eh, punteremo a un 5 600 cavalli, mi bastano 500 cavalli per sgomma sono contento eh, e poi ci sarà un attimino di, da vedere per quanto riguarda eh, avantreno, retrotreno come impostazione di braccio vorrei fare tutto su uniball per potermi appunto divertire con il drift e invece la mini che cosa stai facendo? Siamo arrivati finalmente al capitolo Matteo Torrisi con la Mini R53. Allora Matteo ci ha portato la sua mini per un intervento, eh, in questo caso allo sterzo, poi abbiamo deciso altre cose tra di noi, però eh, principalmente era quello il problema. Praticamente lui mi ha chiamato e mi ha detto una, guarda ci sono delle volte che io eh, quando vado a girare allo sterzo praticamente me lo trovo duro e non riesco a guidarla. Non si preoccupi come sa, conosco una scorciatoia, ci giriamo a destra e arriviamo prima. <susurra> perciò ho detto va bene Matteo vengo su te la vedo a casa poi eventualmente vediamo come fare e me la porti in officina e così è stato infatti la macchina l'abbiamo qua abbiamo un problema sulla scatola dello sterzo nella parte elettronica in più visto che comunque sia la sua macchina ha una bella preparazione motoristica abbiamo deciso di dare una bella rinfrescata al motore nel senso altre modifiche c'è poco da fare però forse c'è da dare una bella rifinita un po' in generale a tutto il vano motore una bella pulita qualche manicotto lo cambiamo possiamo vedere quello che c'ha la macchina montato perché tu sei preso una macchina che comunque sia qualcosa ce l'ha abbiamo adesso prima impatto a vederla così abbiamo intercooler maggiorato un'aspirazione dinamica poi abbiamo bobina eh, msd abbiamo vedo anche lì sotto abbiamo anche la puleggia alleggerita del volumetrico quindi già queste sono ecco diciamo le basi di quello che si fa su sto motore abbiamo anche uno scarico, un collettore 4 in 1 e abbiamo anche sensoristica aggiuntiva come per esempio temperatura acqua abbiamo probabilmente un temperatura olio lì sotto più che altro per quanto riguarda l'impianto elettrico perché come vediamo da sotto al cofano qua fino a qui fino ai relais eh, alla strumentazione interna e quant'altro è tutto montato molto in maniera diciamo casareccia quindi andrà eh, risistemato tutto l'impianto elettrico compreso anche dentro di manometri che a primo impatto ho visto che non funziona quasi nessuno eh, comunque sia stanno tutti a zero e non hanno corrente da, da, da quanto ho visto e successivamente andrà data una controllata al motore generale per eh, verificare comunque sia l'efficienza di tutti i componenti e per renderla statalizzabile e soprattutto un veicolo competitivo a livello anche pistaiolo voglio fare come ho promesso nel video precedente un bel turno a valle lunga però voglio essere sicuro di riuscire a farlo per intero di non dover uscire al secondo giro si sì, adesso te famo una mini che è una bomba così ci va a girare in pista e sei contento secondo voi quanto quanti cavalli eroga sta macchina ah. più o meno secondo me siamo su una potenza effettiva di circa un 200 cavalli almeno, effettivi. almeno. almeno. almeno. Su, su 1050 kg anche meno perché l'ho svuotata un po' pochino eh sì è abbastanza vuota la macchina Te dirò anche di più una cosa una volta finita la macchina se tu vuoi vedere realmente quanti cavalli c'ha possiamo rurrarla ci abbiamo il banco 4x4 <ride> frenato quindi voglio dire meglio di quello solo verità appena revisionato nuovo quindi per chiunque volesse può comunque sia provare il suo veicolo su un banco serio per avere un riscontro effettivo dei, dei lavori che ha fatto siamo a Viterbo in via latino latini senza numero fisico. <ride> cioè... e intanto è una via, è una via è. piccina. E poi, come com andate un po' un pochino più avanti, vedete scritto Speed Lab in blu grosso come una casa, quindi non potete sbagliarvi. E soprattutto, soprattutto, quando passate qua davanti, comunque, di norma, fuori al cancello, qualche cosa ci sta sempre. Quindi, insomma, è difficile sbagliarsi. Una certezza assoluta per quello che riguarda il mondo del touring, i ragazzi, sono veramente in gamba. Vi ringrazio infinitamente. Ciao Andrea, ciao, ciao Levella. Bella. Ci vediamo alla prossima Figo comunque la realtà di Speedlab lì a Viterbo È eh? bella officina Io li ho conosciuti perché venivano inizialmente al raduno da Empower Il raduno mensile che facciamo E poi gli ho portato la Supra perché ero disperato per un problema alle turbine Dopo aver cambiato 4 o 5 meccanici che hanno messo mano la mia Supra L'ho portata da loro e il grande Leonardo di Speedlab ha sistemato il tutto